Da quanto lavoro alla Tecno? Non provo tanto alla Tecno, no, ma che mi trovo bene, perché è una bella azienda, una bella azienda in crescita, un'azienda che eh, ci stimola tanto a lavorare in team, è una bella esperienza, questo sì. Quindi ti trovi bene sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista umano? Sì, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista umano, eh, sì, sia con i colleghi eh, che con Fabrizio, che è una persona dentro mente. Chi è il tuo collega preferito? Il mio collega preferito è questo: non si può dire no, perché sono tutti i preferiti i colleghi. No, mi sto intervistando, io, dovrei dire. Allora sei io, il mio collega preferito Certo. Beh. E um, sì. c'è qualche episodio in particolare? ti ricordi della tua esperienza qui alla Tecmo? Eh, Guarda, il lavoro di per sé è sempre diverso e la cosa più ti è proprio questa che non è un lavoro monotono quindi ti trovi sempre davanti eh, qualcosa di nuovo da fare e questo è molto stimolante. Sì, non Qualcosa in particolare, è particolare? Quindi comunque da quando sei entrato hai sempre ricevuto stimoli a crescere? Oppure a... Sì. Sì, sì, sì. stimoli a crescere, eh, consigli soprattutto e eh, anche grazie in effetti ai colleghi che mi hanno sempre indirizzato eh, bene eh, su come fare un lavoro così. E per quanto riguarda la formazione, in altre aziende dove hai lavorato in passato ti è capitato di ricevere ad esempio una formazione del genere con corsi come quelli di oggi? No, corsi specifici proprio come quello di oggi? Eh, no, eh, corsi di aggiornamento qualcosa, per si sì, però specifico tipologia di lavoro eh, mirato, questa è la riconosce. Secondo te il fatto che la tecno sia totalmente focalizzata sulle tappe fa la differenza rispetto alla tecno? Certo, per speciali... perché... Non possiamo fare eh, un'azienda un che fa e fa solo cappe, un'azienda che, eh, che fa mozzarella e fa solo mozzarella. Cioè, giustamente è inutile che andiamo a fare, eh, non siamo solo il mercato, non, non dobbiamo fare tutto, tutto ma dobbiamo fare la differenza. Dobbiamo specializzarci in quello che realmente sappiamo e vogliamo fare. Ok, perfetto, grazie. Grazie a te.